per cui io non digerisco la mercata politica è il problema della sovra determinazione cioè io accuso la, la relatività generale Per il futuro io eh, sono per cercare di, di elaborare nuove forme di razionalità a cui devono concorrere tutti i saperi in dialogo fra di loro un po' ripercorrendo la strada del nostro menesimo dove voglio ricordare c'era una alleanza fra sapere tecnico-scientifico e sapere umanistico, quindi occorre lavorare ad una nuova alleanza fra la cultura umanistica e la cultura tecnologica e scientifica, perché ambidue sono necessarie per elaborare un nuovo modello di sviluppo della società però su basi più razionali, quindi come dicevano i classici. La razionalità poi porta ad un beneficio per tutti, non solo nel campo cognitivo, ma in campo eh, pubblico e così la stessa democrazia potrà rafforzarsi attraverso appunto questa nuova alleanza tra sapere scientifico e il sapere umanistico di cui c'è sempre più bisogno. Allora la parola che io scelgo è la parola disinformazione, naturalmente. Questa è una scelta in chiave negativa, non è che io sto auspicando la disinformazione. Però credo che la disinformazione sia davvero una parola chiave. È un fenomeno, un grosso fenomeno, che include i media, include l'opinione pubblica, include tantissimo il fenomeno del web, e quindi l'informazione che circola nel web, che è un'informazione libera e difficilissima da approcciare con un approccio critico eh, tale da poter davvero demarcare in modo corretto ciò che è informazione e ciò che è disinformazione. La questione chiave è che di fronte a un bombardamento di informazioni il cittadino diciamo medio o comune si trova a non avere gli strumenti per riconoscere l'informazione vera, probabilmente vera, falsa, probabilmente falsa e sostituisce spesso a questi strumenti il proprio pregiudizio, per cui alla fine si finisce per non credere all'informazione istituzionale, per non credere all'informazione scientifica, anzi avendo spesso una posizione di sfiducia, sospetto, ostilità nei confronti della scienza e per contro credere invece al, a quello che ci piace credere quindi a quello che conferma i pregiudizi del cittadino che crede o non crede, cittadino che poi naturalmente è protagonista nell'opinione pubblica, è protagonista quando vota, vota in un referendum, vota nelle elezioni politiche e le cose che a volte seducono, incontrano il pregiudizio hanno un'efficacia enorme, ci seduce ad esempio la dietrologia, si seduc seducono forme di complottismo, e, e quindi questo sta dando una direzione a questa società. Quindi per il futuro, se si riuscirà a invertire questa tendenza, potremo avere ancora una società diciamo, civile, altrimenti sarà veramente pericolosa la deriva della disinformazione che io qui ho denunciato in maniera un po' apodittica, un po' semplicistica, ma spero di aver dato un'idea. Dovendo scegliere una parola significativa, importante, che descriva le nostre aspirazioni di futuro, e sarei per indicare la parola sviluppo sostenibile, però con una qualificazione. Cioè, noi eh, la nostra civiltà ha bisogno appunto di, eh, di organizzare in modo sostenibile, da, da vari punti di vista il proprio sviluppo eh, nel futuro, proiettandosi sì nel futuro, e questo eh, sviluppo in, in tutti i settori, cioè dal punto di vista di un rinnovamento, approfondimento della conoscenza, in modo però che sia. Eh, Diciamo, utile e utilizzabile eh, sul serio da, per migliorare le condizioni in generale della vita, della società, della civiltà e questa sostenibilità, va, quindi l'accettabilità eh, e diciamo, validità dal punto di vista dello sviluppo, eh, dello sviluppo della nostra civiltà e questa sostenibilità e va intesa sia in riferimento agli strumenti tecnologici che non inquinino che permettano effettivamente un, pro un progresso eh, sostenibile senza inquinare l'ambiente e eh, con un approfondimento anche delle conoscenze che permetta di affrontare poi ah, sul piano sia scientifico conoscitivo sia sul piano Tecnico, tecnologico e eh, le sfide, cioè diciamo, le sfide che, eh, cui va incontro, le sfide, come si dice, della complessità. Allora, donna, ci vuoi mettere poi, eh, ambiente, hm? eh, poi, serenità, ecco, questa cosa, cosa che nella civiltà moderna tranquillità, ecco, bravo, e siamo a quattro e cinque, cinque che ci vuoi mettere una, una morte serena, diciamo cioè, le corna, ma insomma non puoi fare a meno, se vuoi mettere la prima quella, perché poi giri gira, tutti quanti giriamo intorno a questo problema qui. Eh?